Cari amici Vogliamo che il tempo passi in fretta Vogliamo di nuovo sorridere insieme Esatto, ci mancano i nostri professori Ci mancano i compagni Le nostre mattinate sono occupate dalle video Ma le chiassose lezioni in classe Sono tutt'altra cosa Esattamente, il mondo diciamo che Sembra un po' essersi fermato, no? Ma noi, noi non ci siamo fermati E vogliamo anche accelerare il tempo Vogliamo tornare subito a riabbracciarci A stare insieme Esatto, anche perché diciamo che per un po' è necessario stare a casa. E tu? Come stai trascorrendo la quarantena? E questa è la domanda che vi abbiamo fatto e vi abbiamo chiesto di realizzare un timelapse in cui ce lo fate vedere. Perché un timelapse? E perché non avendo a disposizione la macchina del tempo di ritorno al futuro, dobbiamo usare i mezzi tecnologici che abbiamo per velocizzare il tempo. Il timelapse è proprio uno di quelli. Beh, perché, insomma, il timelapse ha la possibilità di accelerare i fotogrammi delle, dei nostri video e quindi usciranno sicuramente dei video più veloci. Perfetto, allora, iniziamo con la presentazione del primo timelapse. Gabriele, devi sapere che passiamo anni e anni a studiare i versi di Dante, a perderci dietro intricati ragionamenti di fisica, di matematica, appresso alle Consecuzio Temporum vero, verissimo. Però a Martina è venuta l'idea di mettere in pratica queste conoscenze. Vediamo allora qual è il risultato della sua prova di realtà. Ma eh, dalla ragazza del treno alla ragazza del trattore è proprio un attimo, Devo dire, Sì, ma se non hai un trattore per passare il tempo, come puoi impiegare questa quarantena? C'è sempre qualcuno, qualcosa che ti aspetta, no? È, è, è lì da chissà quanto tempo, e ogni volta che tu passi, quella cosa ti chiama e ti saluta. Sì. Magari hai dentro quest'anima che vuole uscire e quindi sta aspettando proprio questi momenti per esplodere Così come è successo a Ginetta che si è riscoperta a Giovanni Mucciaccia Yeah, è l'IKEA che fa da momento e magari poi ci fa pure col trattore no Ah, bella battuta Franzi. continuate quindi a mandarci i vostri timelapse perché i più belli saranno pubblicati sull'ecosimo.it o sui canali social di portalecce.it e un saluto anche ai nostri primi spettatori ci vediamo presto perché noi facciamo, facciamo presto, presto.